titolo, descrizione, tag per i video. Vediamo come ottimizzare i metadati e far crescere il proprio canale YouTube. YouTube utilizza i metadati del video, cioè i titoli, i tag e le descrizioni per indicizzare i video rispetto a quelle che sono le ricerche degli spettatori. Ottimizzando i metadati, un canale può massimizzare la propria presenza nella ricerca, nelle promozioni, nei video consigliati e nella pubblicazione di annunci su YouTube. Vediamo dunque come ottimizzare i metadati. Iniziamo dal titolo. Il titolo deve contenere le principali parole chiave e possibilmente contenerle all'inizio. Ad esempio, se guardi il titolo di questo video, puoi vedere che le principali parole chiave ci sono tutte infatti se hai trovato questo video è proprio perché vuoi ottimizzare il tuo canale youtube appunto lavorando sui metadati la descrizione per la descrizione di video ricordati di inserire le informazioni più importanti nelle prime righe che sono quelle che l'utente legge per prima inoltre è una buona norma è utilizzare un linguaggio naturale e parole chiave per ottimizzare la ricerca 3 i tag c'è chi sostiene che non siano così importanti, in realtà una loro importanza ce l'hanno. E ora vi spiego perché. Innanzitutto i tag dicono subito a YouTube di che cosa sta parlando il video. Inserisci in questa sezione le parole chiave più importanti. Non riempire questo campo di tag inutili, perché YouTube non le vedrebbe neanche. Fa sì che queste parole chiave coincidano, quindi siano ripetute, sia nel titolo che nella descrizione. Ricorda sempre che i metadati fuorvianti possono causare l'abbandono da parte dello spettatore nel caso in cui il video non corrisponda a ciò che loro si aspettano. Inoltre possono anche portare alla sospensione del canale da parte di YouTube. Voi magari vi starete chiedendo come faccio però a trovare le parole chiave più importanti da inserire nei tag, nei titoli e eh, nella descrizione. Adesso vi faccio vedere come aiutarvi a cercare le parole chiave più attinenti ai vostri video. Vediamo dunque come fare per trovare le parole chiave più attinenti ai nostri video. Innanzitutto andiamo su YouTube Studio. Si può accedere direttamente dal link studio.youtube.com, andiamo su Analytics, copertura, in sorgente di traffico, ricerche su YouTube, possiamo vedere quali sono le parole chiave più importanti e più ricercate nel nostro canale. Dunque è su queste che dobbiamo lavorare maggiormente. Ad esempio, per noi, neuromarketing è una delle parole chiave per le quali veniamo trovati. Oppure anche vendere su Facebook e così via. Seconda cosa, puoi utilizzare Google Trends per comprendere i comportamenti di ricerca. Entriamo su Google Trends. E qui possiamo inserire un termine di ricerca oppure un argomento appunto correlato al video che noi stiamo pensando di realizzare. Dopo aver identificato ciò che è di tendenza e ciò che gli spettatori cercano, integra, come già detto, solo le parole chiave più pertinenti nei metadati dei video. Facciamo un esempio. Se io ad esempio ricerco marketing, ci fa vedere appunto quali sono gli argomenti correlati e quali sono le query associate quindi queste sono le parole più ricercate che riguardano l'argomento marketing un'ultima cosa che vi può essere davvero di grande aiuto per ottimizzare i metadati dei vostri video è un plugin che vi suggerisco di installare su google chrome si può installare appunto solo su questo browser e si chiama vidiq se noi lo cerchiamo VidIQ. Possiamo innanzitutto vedere che ha eh, diversi prezzi. Esiste una versione di base di questo plugin eh, che si può scaricare gratuitamente. Poi c'è la versione Pro che costa 7,50€ al mese e così via a crescere. Se vogliamo iniziare, appunto, scarichiamo la versione Free. Vi faccio vedere cosa permette di fare questo determinato plugin. Entriamo in un video qualsiasi e vi faccio vedere come innanzitutto qui giù vi suggerisce quelli che sono i tag raccomandati per il vostro video. Quindi potete già avere un'idea di che cosa inserire. Dopodiché qui a destra vi dà una serie di informazioni che vi possono aiutare a ottimizzare i metadati. Innanzitutto mi dice quante parole chiave abbiamo utilizzato nella descrizione e noi ne abbiamo utilizzate 5 su 5. Quante parole chiave sono state triplicate, quindi quante parole chiave sono uh, sia all'interno della descrizione che all'interno del titolo che all'interno dei tag e così via insomma vi dà un punteggio SEO che va da 0 a 100 e vi aiuta appunto a ottimizzare il video qui abbiamo un punteggio di 33.4 quindi può essere migliorabile però come punteggio è già abbastanza buono inoltre ci fa capire la lista di cose che noi possiamo fare cioè aggiungere almeno una scheda, una schermata finale, i sottotitoli e così via più cose facciamo e più è probabile che all'interno di una query di ricerca di un nostro potenziale spettatore risultiamo noi. Se ti è piaciuto questo video metti mi piace e lasciaci pure un commento in modo tale che possiamo dialogare e capire di che cos'altro hai bisogno per ottimizzare il tuo canale YouTube. Inoltre se stai pensando di integrare YouTube all'interno della tua strategia di marketing e vorresti un aiuto, nei commenti sotto il video trovi tutti i link per contattarci. Alla prossima!